gli iraniani hanno ammesso di aver abbattuto l'aeroplano ucraniano dopo giorni di forti ed intensi sospetti perché la coincidenza vuole che l'abbattimento dell'aereo si realizza giusto il giorno dell'offensiva della ritorsione iraniana contro i nordamericani gli iraniani quindi vi stavo dicendo, hanno dovuto ammettere la propria quota di responsabilità nell'uccisione di 175 persone, credo, inclusi forse gli appartenenti all'equipaggio stesso dell'aereo. Naturalmente, io mi sono domandato fin dal primo giorno come mai eh, non ci fossero stati dei tentativi di, di vendetta a questo gesto come mai donald trump non abbia preso delle misure al riguardo come mai eh, non so si diceva che erano studenti canadesi eh, come mai nessun paese abbia voluto punire Abbia voluto punire iran per questo scelerato errore e poi sono venuto a sapere che gli studenti erano egli, i, i viaggiatori dei, dei turisti e degli studenti iraniani persi quindi in pratica i missili hanno ucciso dei cittadini iraniani e adesso bisogna comprendere che cosa è successo realmente. Le milizie dei Pasdaran, che sono la guardia islamica della Repubblica eh, Iraniana, sono armate con dei missili aria terra terra delle milizie ma fino a questo momento si credeva che i passaran fossero delle milizie soltanto per proteggere gli appartenenti al partito politico invece hanno un vero e proprio esercito che è indipendente dall'esercito regolare e qui lancio un parallelismo un po come le ss di eric Himmler, che erano la polizia segreta e politica del regime nazista del partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi aveva molte ramificazioni tra le quali le vaffine eh, ss che erano diverse dall'esercito e divise ed autonome dall'esercito così i passaran hanno un'aviazione una marina un esercito diverso dall'aviazione, l'esercito dall e la marina militari regolari dell'Iran e c'è molta competizione tra di loro per il reclutamento di soldati, per l'accaparramento di fondi, di finanziamento, per le armi e anche i Pazharan sono eh, decisionalmente autonomi dai quadri militari tradizionali ecco perché non solo custodiscono gli appartenenti al regime i gerarchi ma anche le basi militari già nel passato avevano buttato giù un aereo da caccia iraniano che aveva eh, era uscito da piani di volo e aveva sorvolato una centrale nucleare, già c'erano stati incidenti di questo tipo, questo aereo ucraniano era decollato da un aeroporto iraniano e siccome ha sorvolato, magari senza volerlo perché non sta nelle cartine, una base nucleare iraniana, si è creduto che è stato un contrattacco nordamericano da una base militare Ucraniana e lo hanno abbattuto, ciò mi ricorda il caso di Ustica, Sigonella e anche della Air Malazia abbattuto in Ucraina. Non si sa ancora da chi ci rimette sempre la gente. Voi che ne pensa pensate a riguardo? Adesso ci sono state forti manifestazioni a Teheran perché la gente eh, non ne può più di questo pericolo che c'è nella suddivisione dei poteri militari fra Pasdaran e esercito regolare, militari regolari. Voi commentate sotto questo video cosa ne pensate e mi raccomando, condividete questo video affinché anche al altri possano commentarlo e farmi sapere cosa ne pensiate. Se vi interessa questo argomento sui Pasdaran, sulla guardia della rivoluzione islamica, eccetera, e raggiungeremo molti like e molti commentari in poco tempo io ne farò un altro ma dovete dargli like o dislike a questo video commentare e condividere affinché anche altri possano commentare questo video vi ringrazio di tutto eh, mi trovo fuori casa e adesso passerò a niente lo taglio qua il video altrimenti viene troppo pesante. ciao